Oggi parliamo di lui, Absan Ace, in questo caso dalla versione SE, quindi quella base, quella più economica se vogliamo, poi nei prossimi video vedremo la versione pro, sì perché ho, ho avuto la fortuna di averli a mia disposizione, datemi gentilmente in prestito da Simone di big net eh, quindi ringrazio Simone di avermi dati in prestito, oggi proveremo prima lui, quindi la versione economica che secondo me è il diretto competitor del film X8 2022, eh, sia come Categoria eh, di drone, come peso, come caratteristiche, che come prezzo, eh, sì perché lui lo trovate a 400 euro su Banggood. Eh, se riesco ad avere i coupon sconto, vi li posto qua sotto o eh, seguitemi sul mio canale Telegram Offerte, dove sicuramente lì eh, arriverò a mettere i coupon di lui e magari anche del suo fratello Pro. Eh, quindi vi stavo dicendo, eh, lui è il competitor del FIMIX 8 2022 perché perché costa circa 400 euro, eh, è disponibile da magazzino europeo su Banggood, quindi vi arriva in una settimana come per il Fimix Sotto 2022 e le caratteristiche sono pressoché identiche. Eh, lui eh, pesa circa 540 grammi e qua va fatta una tiratina di orecchie ad Upsan. perché se avesse rimato via quei 40 grammi avremmo un drone che pesa meno di 500 grammi, quindi eh, avrebbe avuto sicuramente più interesse intorno a lui perché sarebbe stato un drone sotto i 500 grammi e non ce ne sono sotto i 500 grammi al momento, cioè ce ne sono sotto i 250 grammi, ma sotto i 500 grammi eh, di prodotti veramente interessanti non ce ne sono, si va sempre oltre i 500 grammi, eh, quindi eh, lui come caratteristiche, vi stavo dicendo, eh, ha delle caratteristiche secondo me ottime nella sua fascia di prezzo. E c'è da dire una cosa, ragazzi, per quanto riguarda eh, gli ultimi droni arrivati di casa, Absence. sia lo Zino Mini che in questo caso l'Ace, ragazzi, eh, hanno fatto un salto di qualità dal punto di vista costruttivo dei materiali pazzesco. Qui parliamo di un drone che, quando lo tirate fuori dalla confezione, vi sembra un prodotto DJI, in questo caso anche per l'estetica che ricorda molto Air 1, eh, ma per quanto riguarda proprio i materiali, per come sono costruiti, ragazzi, è eh, pazzesco quanto Appsan si sia evoluta in questo davvero ha fatto un salto in avanti incredibile anche il salto in avanti, poi c'è stato ovviamente anche per quanto riguarda le caratteristiche, il comportamento in volo, la videocamera. Davvero, l'Apsan eh, è da ammirare in questo salto in avanti, eh, dove si è portata ad un livello veramente incredibile. Per chi vuole avere un drone molto più consistente rispetto a un drone da 249 grammi, questo è davvero da tenere in considerazione. Eh, come per il Fimix Sotto 2022, ha una trasmissione video incredibile perché usa la Sync Lix 3, quella che è montata anche sull'Apsan Zino Mini, e ci dà un ritorno video eh, nello smartphone a 1080p e un segnale stabilissimo è pazzesco eh, il radiocomando è lo stesso dell'Apsan zino mini che secondo me è fantastico perché ci dà un feeling incredibile con gli stick abbiamo anche il display con le informazioni necessarie per volare quindi eh, quando anche magari si fa fatica a vedere lo smartphone con la luce abbiamo un display che ci dà le informazioni distanza satelliti tutto quello che diciamo è importante sapere mentre voliamo. Eh, e poi adesso però è arrivato il momento di parlare direttamente di lui come vi stavo dicendo le caratteristiche sono interessanti per la sua fascia di prezzo eh, e sono praticamente Identiche a quelle del Fimi X8 2022. Abbiamo una fotocamera che registra come qualità massima in 4K 30 fps eh, e circa 90 megabit per secondo, che poi è superiore a quella del Fimi X8 2022 perché il Fimi X8, come ho portato poi nel video della recensione che magari vi lascio qua sopra nelle schede per chi non l'ha visto, arriviamo circa a 60 megabit per secondo. I minuti di volo sono 35 quindi gli stessi del Fimi. Eh, e eh, la resistenza al vento è la stessa, perché anche qua abbiamo una resistenza al vento dichiarata da Absan di livello 8. Cosa vuol dire di livello 8? Di livello 8 vuol dire una resistenza al vento eh, che arriva fino a 60-65 km/h, cioè un, praticamente eh, un uragano. E lui in teoria dovrebbe resistere, quindi eh, sicuramente interessante, anche se bisognerebbe provare. Ma provare <ride> un vento di questo tipo, bisogna anche trovarlo. Eh, comunque ha un'ottima resistenza al vento, supponiamo che non sia resistenza al vento di livello 8, ma anche se fosse di livello 6, sarebbe come un Mavic 3 per intenderci. Eh, lui, come comparto tecnico, è davvero interessante, poi come anche lo è il Fimi, perché abbiamo un optical flow due sensori ad infrarossi e una luce a led eh, che va ad illuminare l'area di decollo e di atterraggio nel caso dovessimo eh, volare al buio e poi qua vedete abbiamo la ventola di raffreddamento eh, lui è un drone super completo per quanto riguarda i voli automatici perché abbiamo davvero di tutto poi abbiamo anche l'active track abbiamo i waypoint, davvero è incredibile oggi lo proveremo in alcune situazioni eh, anche da questo punto di vista, quindi partiremo. Lo proveremo un attimo qua in overing per vedere la stabilità, ma vi dico subito: una stabilità pazzesca. Eh, poi proveremo un po' di qualità video e foto anche se la location niente di che però è la mia solita location dove faccio tutti i test che è interessante perché ovviamente facendo tutti i test qua meno male faccio anche sempre gli stessi percorsi quindi si può andare a fare anche un paragone con qualche altro drone che ho già portato qua eh, sul canale e vedere come faceva i video le foto quel drone eh, e come le fa lui quindi si ha sempre un termine di paragone che si può andare eh, a vedere nei miei video passati è per questo che vengo sempre qua e cerco sempre di fare le stesse aree e gli stessi percorsi eh, poi proveremo qualche volo automatico quindi proveremo l'orbit, il drone, quindi qualche volo automatico e poi proveremo l'Active Track, lo proveremo con lei, con la mia e-bike, quindi solita location anche per l'Active Track e quindi tutto questo è quello che vedrete in questo video quindi ragazzi mi raccomando vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di lui eh, cosa ne pensate eh, dei droni absen in generale se anche secondo voi Apsan ha fatto veramente un salto in avanti dal punto di vista qualitativo dei suoi prodotti poi prossimamente come vi ho detto arriverà la versione pro qua sul canale che ha le caratteristiche molto molto simili ed è eh, paragonabile a livello di caratteristiche di fotocamera di comparto tecnico al air 2 o Air 2S, secondo me è un drone che eh, va tranquillamente eh, in quella fascia a livello sia qualità video e foto che eh, come comparto eh, tecnico del drone. Non sto dicendo che sia la stessa cosa, ma secondo me ci va molto molto vicino. Però faremo appunto un confronto con la versione Pro con Air 2S per vedere fino a che punto Apsan è arrivata eh, a livello qualitativo, perché Air 2S è sicuramente è un punto di riferimento per eh, i droni eh, con determinate caratteristiche e peso. Mi raccomando ragazzi, se il video dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su, non riesco a alzare il pollice e se vi va ragazzi vi invito a seguirmi sul mio canale Instagram dove porto tante novità tante prime spoiler di quello che vado a fare di quei prodotti che mi arrivano da recensire sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto anche di lui arriveranno sicuramente lì coupon sconto ma di tantissimi prodotti tecnologici quindi mi raccomando seguitemi eh, su Instagram e sempre se vi va ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video un volo, una recensione, un test, un tutorial un una novità ma adesso ragazzi non perdiamo altro tempo e decolliamo con lui Absan Ace S andiamo Come vi ho detto ragazzi l'overing è incredibile, quindi eh, da questo punto di vista tanta roba, eh, anche perché col comparto tecnico che ha optical flow e due sensori ad infrarossi eh, non poteva che essere, così poi ci mettiamo GPS e via dicendo, chi più ne ha, più ne metta. Ma però adesso è ora di iniziare, quindi partiamo.